Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere nello specifico la Rock Rider Race 900 che uscirà domani martedì 5 aprile in edizione limitata bicicletta a dir poco interessante perché la possiamo trovare con una componentistica top di gamma iniziando dal cambio troviamo uno sram xx1 axs gold edition ovvero il cambio top di gamma di casa sram ovviamente il cambio è elettronico Wireless in colorazione oro che si sta veramente molto bene su questa bicicletta che è in colorazione nero opaca con i dettagli oro. Monta una forcella Shock Sid. Ultimate con dei steli da 32 mm, ovviamente la forcella ha un'escursione di 100 mm. Il comando per bloccarla è il classico combo lock. Le ruote che sono state montate sono le Reynolds TR 309, da ovviamente 29 pollici, dove troviamo un peso di 1665 grammi per la coppia. Troviamo un canale anteriore da 30 mm e 28 mm il canale posteriore, differenti sono anche i raggi che sono stati montati nella ruota anteriore e nella ruota posteriore perché troviamo 24 raggi all'anteriore e 28 raggi al posteriore ruote molto massicce e molto resistenti che offrono la garanzia a vita, basterà andare nel sito Reynolds per andarla a registrare dopo che si è acquistato la bicicletta. I freni che sono stati montati sono sempre di casa Reynolds, sono gli AES Dominion in carbonio nel modello. Top di gamma con dei dischi a 160 all'anteriore e al posteriore Il manubrio montato è il Pro Taper da 760 mm con un peso di 125 mm il manubrio ovviamente è quello in carbonio è lo stesso che monta il team Rock Rider. la sella montata è una fisica, argo, vento ovviamente in carbonio e i pneumatici che sono stati montati sono gli Hutchinson Kraken Racing Lab ovvero il modello top di gamma di Hutchinson da 2,3 al posteriore possiamo trovare sempre un Hutchinson Kraken rinforzato rispetto a quello anteriore che non è stato messo appositamente rinforzato il bello di questa bicicletta è che con tutti questi componenti top di gamma la possiamo trovare a 4.249 euro Un prezzo veramente molto accattivante Se andiamo a fare la somma del prezzo di tutti i componenti che sono stati montati raggiungiamo e oltrepassiamo il prezzo della bicicletta completa il peso totale con le camere d'aria senza pedali è 9,6 kg in taglia M se dobbiamo andare a vedere un punto debole su questa bicicletta potrebbe essere che in edizione limitata ha soli 400 pezzi in tutto il mondo se non ve la volete perdere vi consiglio di andare ad iscrivervi al mio canale telegram ciclismo sconti dove domani a sarà disponibile vi arriverà la notifica per evitare di perdervela ovviamente anche qui sotto in descrizione trovate il link al sito Ecatron per andarvela a rivedere e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video prossimamente ne arriveranno altri di molto belli vi anticipo solo che tra poco uscirà la nuova race 740 anche e ci sarà la sua recensione andremo anche a parlare nello specifico della 900 che ha lo stesso telaio di questa edizione limitata e posso già anticiparvi che è veramente una bomba. E detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima!